Ci sono diverse cose che possiamo realizzare nei nostri uffici anche a casa per renderli più ecosostenibili. Il mio consiglio organizzativo di oggi è legato al mondo zero rifiuti, cioè a ridurre la quantità di rifiuti che produciamo. Crea una postazione zero rifiuti, cioè uno spazio dove raccogliere cinque contenitori che serviranno a raccogliere gli oggetti in uscita dal tuo ufficio. Ogni contenitore avrà poi una destinazione diversa. Ritorna dove lasciare gli oggetti che hai chiesto in prestito e che hai scelto di non acquistare. La condivisione abbassa la quantità di rifiuti. Aggiusta gli oggetti che necessitano una riparazione e che magari hai comprato di buona qualità perché durino nel tempo. Regala tutti gli oggetti che sono ancora in un buono stato e che possono avere così una seconda vita. Ricicla quello che non si può riparare o che non è possibile regalare. Ricorda che ogni zona ha le sue regole e segui le indicazioni che ti dà il tuo comune. E infine butta, ma a questo punto se hai seguito tutti i passi, questo contenitore potrà essere davvero piccolo. Ricorda che lo zero rifiuti è un percorso personale e unico. Nessuno è perfetto e anche un piccolo contributo è prezioso. E una buona organizzazione ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi green.